sindaco di un paese, sul letto di morte, di fianco alla moglie, gli dice cara, per favore, sto per morire, fammi morire in pace, dimmi la verità, tu sei una donna tanto bellissima, con quanti mi hai tradito? Lei, ma no, ma che cosa dici? Dai, dimmi la verità, ti prevedi? E vabbè, te lo confesso, l'ho fatto tre volte. Oh caspita, tre volte. E la prima volta? Quando? Con chi? E la prima volta... Quando abbiamo ristrutturato la casa, ti ricordi l'architetto biondo con gli occhi blu? Oh mamma mia, aveva, ne hai tradito solo tre volte. Ma la seconda volta con chi? Con chi? E eh, ti ricordi quella volta che si è allagato lo scantinato, che è arrivato l'idraulico, quel bel bar di uomo? Oh caspita, ho capito, e va bene, però me l'hai fatto solo tre volte. E la terza? La terza volta con chi? E ti ricordi caro, le ultime elezioni? Quando avevi detto, caspita, mi mancano 100 voti per essere eletto. Voilà! voilà. Grazie a